Ciao. Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Chanel. Allora, premettendo che è un mascara Chanel, io avevo una mini taglia, ovviamente. Comunque sia, mi sono fatta perfettamente un'idea del prodotto, anche perché l'applicatore è nella sua dimensione classica. Allora, intanto questo è il Chanel Le Volume Revolution, Revolution il mascara 10 noir ma c'è solamente il colore nero e stavo guardando sul sito di Sephora, 6 grammi, viene 35,90 euro, è bello caro. Allora, intanto questo è il primo mascara ed è con rivoluzionario perché ha l'applicatore completamente stampato in 3D. Quindi, date, che ci voglio farvelo vedere, l'applicatore è questo, Molto particolare e intanto prende tutte le ciglia in una sola volta è particolare e in, eh, boh, in eh, non è non è in, non è in eh, silicone ma non è neanche in setole è particolare l'ho detto che è particolare <ride> comunque sia questo qui e poi vi ho fatto vedere ovviamente come si comporta una volta applicato. Quindi adesso vedete l'applicazione per vedere come si comporta sulle ciglia. Come avete visto? È una bomba. Effettivamente sì, fantastico. Il colore non è Io sono abituata con quelli della Essence che sono nerissimi dalla prima applicazione. Qui prima applicazione si sì, si vede la differenza, però non è questo boom nero. Però una volta applicato un paio di passate è una bomba, perché avete visto, cioè le allunga tantissimo, poi le rende definite, le rende visibili, cioè più, più che dice le volume, più che volumizzante, per me questo è un allungante, davvero tanto, le allunga e le incurva tantissimo, poi oltretutto non le secca, non le appiccica, con tre passate non fa grumi, un po' più passate solamente sulle punte, fa un effetto wow, Certo, non da tutti i giorni. Da tutti i giorni una passata è più che sufficiente. Fa un effetto davvero wow. Non è pastoso. Non le appiccica. Oltretutto, io sono arrivata cioè, alla fine. E non è mai diventato pastoso. E mi è piaciuto davvero tanto. E, ho detto che non secca le ciglia. Non, le fa, non sgretola durante la giornata. Cosa importante, non sgretola. E non, non perdi i pezzetti. Poi però si rimuove facilmente con un qualunque struccante apposito per il trucco occhi. Io sto usando o il bifasico oppure il, direttamente l'olio di cocco e comunque sia viene via molto facilmente, non spezza le ciglia, è fantastico, l'ho detto che è fantastico. Sicuramente 35,90 euro per un mascara è davvero tanto perché dura tranquillamente tutta la giornata e, non cola, anche se lacrima un pochino l'occhio, lui non tende a colare, quindi resta bello intatto. Però sono un po' tanti per un mascara, che però è un Chanel. Sicuramente è questo, ed è... E poi, avete visto, cioè, fa delle, delle ciglia davvero wow, fantastico. Poi questa cosa rivoluzionaria, di aver completamente stampato lo scovolino o l'applicatore, come si chiama, in 3D, è rivoluzionario, tecnologico, è... È qualcosa di diverso, e sicuramente mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, e ve lo consiglio, se cercate il mascara particolare, per alcune occasioni, ovviamente non per tutti i giorni, provatelo, perché davvero è fantastico, e si è visto anche dall'applicazione, allora, vi ho già mostrato, sì, ok, fatemi sapere, se per caso lo avete provato, o vi è incuriosito, questo non so quanto è di grandezza, ma comunque sia, ed l'ho usato per più di un mese, quindi dura tanto. Fatemi sapere se avete provato, se vi sono stata utile, e mi raccomando anche di mettermi un like, iscrivervi al canale, e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!